Ci siamo improvvisamente trovati da una vivacità, da una eh, socializzazione continuativa all'interno della biblioteca, da un aspetto di vita ordinaria, sempre a ritmi altissimi, per poi passare a quella che invece è un grande silenzio. Le parole che hanno caratterizzato il multiplo, socialità, aggregazione, vita di comunità, Tabù, quindi proprio non esisteva in nessun modo. Una delle mail che mi è rimasta più impressa era una signora di una certa età, diciamo, quindi pensionata. Eh, che ha scritto dicendo sono disperata non ho più libri da leggere mi mancate moltissimo ma non è che potreste fare uno sportellino tipo Bancomat eh, in cui eh, io restituisco ma soprattutto prendo libri e quindi quando le ho risposto ho detto guardi non possiamo farlo per i libri che deve restituire ovviamente non c'è problema ma se deve prendere libri c'è Emilib e quindi le ho spiegato Emilib, poi abbiamo avuto chiaramente un altro scambio di mail perché non era così digitale la signora, quindi l'ho seguita anche al telefono passo passo e alla fine lei ci ha scritto ringraziandoci moltissimo perché ha detto finalmente posso leggere dei libri dire che le persone ci cercavano diciamo così e come istituzione e di conseguenza e come professionisti è stato secondo me o almeno a me ha fatto questo effetto eh, un aiuto a Superare questa fase di difficoltà dal punto di vista lavorativo, per no? dire c'è eh, bisogno che io sia lì, che faccia delle cose. Devo dare il mio contributo. Ecco, Potremmo eh, metterlo in uno slogan di questo genere: devo dare il mio contributo a superare questo momento di crisi, eh, sia dal punto di vista pratico che soprattutto dal punto di vista eh, psicologico. Io immediatamente mi sono mossa soprattutto con la SIAE perché la prima idea che ci è venuta in mente sono state le letture online. E ci hanno dato veramente nel giro di pochissimo tempo l'autorizzazione a pubblicare le letture per i bambini, letture di nati per leggere, ma letture, letture to cure fatte dai nostri volontari perché noi abbiamo un corpo abbastanza nutrito di volontari nati per leggere che quindi con i libri che avevano a casa perché non potevano più venire in biblioteca a ritirarli, anche quella era la difficoltà. Ci siamo posti a anche Il tema di una condivisione di contenuti culturali, quindi non so, spostandoci dal, dal mero servizio eh, di informazioni, di reference, per arrivare ad una consultazione di contenuti culturali eh, coinvolgendo le realtà che abitualmente collaborano e gravitano intorno al servizio cultura, alla biblioteca, alla ludoteca, sono le associazioni, sono appunto professionisti, sono eh, compagnie teatrali. Un'altra insegnante delle scuole qua di San Giorgio delle Medie, con cui io ho tanti progetti, insomma, poi abbiamo tanti progetti in corso e con cui anche durante la quarantena abbiamo comunque continuato a fare a fare cose da remoto. E lei mi ha detto: Senti, ma secondo me i nostri ragazzi hanno bisogno di qualcosa. Eh, di carino da fare cioè di qualcosa di bello eh, e che un pochino li stimoli e li faccia uscire da questa didattica distanza come dire infernale che, insomma, in cui siamo tutti in questo momento mm, ad un certo punto si è, mh, ci, ci si è accorti che anche la realtà di Castelvetro Piacentino ha degli youtuber ne abbiamo contattati un paio con una in realtà eravamo già in contatto con l'altra abbiamo preso contatti durante questa, questo lockdown e... L'estate che ci aspetta, pur nelle limitazioni che si pongono, sarà funzionale a ricostruire una empatia con l'utenza, un rapporto che comunque ha subito una frattura. E cercare di sdrammatizzare quelle che sono le paure che purtroppo la cittadinanza si porta dietro per un contatto troppo ravvicinato, per un libro che magari non è stato sufficientemente in quarantena, per una copertina che magari non è pulitissima. Anche se l'idea è quella di continuare con le nostre rubriche anche di consigli di lettura, consigli di visione, insomma anche in tempi diciamo pseudo-normali come possono essere adesso. E poi ci sono state anche delle persone che il primo giorno in cui abbiamo riaperto, lunedì 18, ha quasi commosse insomma hanno proprio ringraziato gli operatori per il lavoro fatto. Non è tanto l'accesso a strumenti di lettura o a fonti insomma che potessero soddisfare la voglia di leggere, ma è tutto il contesto che, nel quale il libro è inserito, quindi venire in biblioteca, stare in biblioteca, scegliere i libri dello scaffale, prendere i libri in mano, eh, dire questo non mi piace, questo sì lo voglio, ne prendo 10, quanti ne posso prendere. E, è, è un rito che è venuto a mancare. Stiamo cercando di capire quali dei tanti servizi delle biblioteche, che sono veramente tanti, possono essere gestiti ed erogati, diciamo così, in modalità nuova. Eh, prevedendo anche la possibilità di eh, usufruire da remoto ma senza che sia semplicemente prendere qualcosa e metterlo online c'è un elemento di passione per il lavoro che ha aiutato sicuramente a superare anche questo momento Cioè chi è più timoroso chi magari la mascherina la porta tutte le ore, chi si sanifica le mani più spesso, però c'è un atteggiamento, è quasi come se ci sentissimo sicuri dentro a questo, a questo luogo. L'impellenza di trovare una soluzione nel tempo è diventata una metodologia di lavoro, siamo in grado di rispondere alle emergenze siamo organizzati. Ha permesso di metterci in gioco e di capire che siamo in grado di affrontare anche una situazione di emergenza dando delle risposte. Proprio in una, in una mh, corsa contro il tempo, come se questa emergenza avesse da un lato congelato il nostro mondo, ma nello stesso tempo ha attivato delle accelerazioni, come, no? come queste, la necessità di ripensarci, di riposizionarci, di capire che cosa potevano fare le biblioteche in quel momento, durante la chiusura. Ma anche in futuro. E anche queste modalità di lavoro così nuove, quali dei servizi che abbiamo avviato in questo periodo può diventare strutturale? E quali competenze dobbiamo affinare? Perché alcuni servizi si sono rivelati, ad esempio, anche molto importanti e molto utili, come ad esempio era Centrato sulle prenotazioni. Ma l'aspettativa, quella che è ancora adesso, è quella di quando riaprite. In effetti la biblioteca. Permette ed è sicuramente un baluardo, un baluardo culturale forte perché permette la socializzazione tra gli utenti, ma soprattutto anche il rispetto del silenzio, il rispetto della autoformazione, il rispetto di sognare ad occhi aperti stanno in silenzio e quindi sono piccole eh, possibilità che eh, rendono il ricorso al libro, in un momento in cui di silenzio ce n'è stato tanto negli ultimi mesi, eh, una, una via di fuga. E quindi chi diffonde eh, in maniera pubblica e eh, gratuita e con promozione, la lettura la cultura della, del cinema la cultura della, eh, del documento è comunque vada un'entità che rispetta tutti i, i valori però quello che abbiamo notato è una affezione, insomma, al libro, e comunque che resiste proprio anche al libro cartaceo, la voglia degli utenti di ritornare e di, di prendere libri a prestito, insomma. Penso che in questo periodo eh, la richiesta maggiore fosse proprio la voglia di ritornare, e la voglia di tornare in biblioteca, di prendere un libro, di poterlo sfogliare, di poterlo scegliere, di tornare in qualche modo alla normalità. Uno spunto interessante potrebbe essere proprio come eh, riuscire in qualche modo a tendere una mano e a recuperare chi rimane in partenza tagliato fuori. Questo secondo me è un bel quesito. Io non ho una risposta però è un quesito che secondo me su cui dovremmo riflettere. Vederla vuota mi mette tristezza e la paura è che eh, di vederla a lungo così la paura è quella di eh, perdere pubblico, ma non perché eh, semplicemente perché la voglio vedere piena di gente, ma perché ho paura che eh, venga, come devo dire, che la biblioteca esca dall'abitudine quotidiana di quella percentuale di cittadini che comunque è bassa. Cioè noi vorremmo che no, il nostro impatto nella cittadinanza aumentasse. Adesso il rischio è. Il rischio è di perdere addirittura una percentuale di quel pubblico che comunque eh, frequentava le biblioteche. Quindi l'esperienza di una biblioteca non è, il prestito di un, non è solo il prestito del libro o una sedia o un tavolo, è un pezzo di un'esperienza per fortuna più ampia e che noi vogliamo preservare e che vorremmo insomma riprendere il prima possibile. E poi sicuramente questa, questa chiusura ci ha costretto a riflettere sul futuro delle biblioteche, ma, ma veramente seriamente, su come ci posizioniamo, eh, se l'idea della biblioteca pubblica che abbiamo avuto fino adesso è ancora valida o, o dobbiamo valutare altri, altri modelli e altre buone pratiche, insomma dobbiamo correre, proprio cercare di capire come come si può presidare il cambiamento, come costruire nuove alleanze, strategie, come, come stare al passo. Insomma, e...